Siamo al campus universitario, nell'aula d 4, con il dottor Albano dell'Ufficio del Garante Nazionale. È stato fatto un molto interessante seminario sul eh, rapporto che il Garante Nazionale ha con i garanti territoriali. Quindi avete spiegato molto bene questo aspetto. Quindi il Garante Nazionale ha rapporti con i garanti territoriali, quindi è una rete. È una rete, tra l'altro, sovranazionale, quindi in realtà il Garante Nazionale è tra... La rete dei garanti nazionali di tutta del Consiglio europeo e tra i garanti territoriali. Tuttavia in Italia alcune regioni e molti comuni non hanno un garante territoriale nominato. Non hanno un garante territoriale nominato e in questi casi, quindi nelle regioni in cui non c'è un garante eh, regionale o non ci sono i garanti territoriali, il garante nazionale eh, cerca di entrare in dialogo con le autorità eh, del territorio, quindi gli enti locali, la regione, eccetera, eccetera, per eh, contribuire a fare in modo che invece Vengano nominati queste figure di garanzia. Dall'altra parte, eh, nelle regioni in cui non, eh, non ci sono questi organismi nominati, il Garante nazionale eh, tende a uh, più uh, frequentemente esercitare il proprio mandato, proprio perché mancano questi presi. Non a caso, la prima visita in carcere del Garante nazionale nel 2016 fu in una regione che non aveva il Garante regionale. E così è stato poi anche successivamente. Diciamo. Quali sono gli ambiti di privazione di libertà in cui, eh, mh, mh, a classificati diciamo, in cui il Garante Nazionale interviene a tutela dei diritti umani? Allora, non solamente l'ambito che noi chiamiamo penale, che è quello classico del carcere, quindi l'ambito penale, il carcere per adulti e per minori, ma sono quattro gli ambiti principali, quindi l'ambito che noi chiamiamo penale, l'ambito delle polizie, quindi le camere di sicurezza, il momento dell'arresto e del fermo, i luoghi, quindi delle, quella che gli inglesi chiamano la custodia di polizia, e poi l'ambito migranti che quindi comprende il trattenimento nei centri per il rimpatrio quindi un po' la, diciamo così, il trattenimento per motivi amministrativi di irregolare ingresso e soggiorno e, e quindi anche poi tutto il filone de, de, del controllo dei diritti umani sui rimpatri forzati e il quarto ambito è quello della salute cioè il, il controllo sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali in particolare penso al, ai servizi psichiatrici, diagnosi e cura dove vengono fatti i TSO e penso alle residenze sanitarie per anziani e per disabili, dove a certe condizioni eh, la situazione di alcune persone diventa una uh, condizione in cui è necessario uh, l'intervento del garante nazionale che ha il mandato sui luoghi di privazione della libertà, anche di fatto. Poi ultimamente con la pandemia si è aggiunto un quinto ambito che è quello dei luoghi di quarantena, luoghi sostanzialmente da cui non te ne puoi andare liberamente, quindi abbiamo esteso il mandato anche alle navi quarantena, agli alberghi Covid. Grazie. Grazie a lei, grazie davvero.